Dopo le varie audizioni per migliorare eh, la legge di conversione del Decreto 11 del 2023 sono emerse varie proposte e varie richieste dalle associazioni di categoria e dagli altri esperti. Quale ritiene che siano i tre punti principali su cui occorre intervenire? Guardi, le proposte eh, in sostanza continuano ad essere sempre le medesime sul campo. La prima è quella di consentire il di ampliare il perimetro di compensazione delle banche mediante un utilizzo degli F24 che le banche medesime raccolgono per conto dei eh, loro clienti. Questa è una proposta che è stata avanzata da Avvi e Lance e che il Consiglio nazionale dei commercialisti ha supportato fin dall'inizio. L'altra situazione fondamentale è cui il decreto 11 del 2023 eh, ha in parte posto è quella di chiarire in maniera inequivocabile quali sono il kit documentale che gli acquirenti devono acquisire al fine di affrancarsi dalle eventuali responsabilità in solito con i beneficiari della retrazione. La terza, che fa parte anche di un pacchetto di emendamenti che il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha presentato, è quella di introdurre delle norme di interpretazione autentica che a tre anni dall'entrata in vigore del decreto legge 34 del 2020 facciano chiarezza su numerosi aspetti che sono ancora forti controversi e che se non vengono chiariti in maniera puntuale rischiano di generare in futuro un copioso contenzioso di cui francamente non si avverte la necessità considerata anche l'iter travagliato che ha accompagnato tutte le norme sui bonus edilizi e sulla cessione del credito. Quali possono essere le eh, misure per rendere eh, il più possibile utili e eh, utilizzabili queste agevolazioni edilizie? È notizia di oggi che la Commissione europea ha licenziato il provvedimento che è il primo passo affinché da qui al 2030-2035 ci sia un forte processo di efficientamento energetico degli edifici, a prescindere dalle come dire, diverse idee politiche sulla, sulla, sulla misura, quello che bisognerà fare, che si dovrà necessariamente fare, perché comunque... L'argomento della transizione ecologica degli edifici in qualche modo dovrà essere affrontato è quello di mettere in campo una programmazione pluriennale perché... Il nostro eh, parco edifici è un parco costruito dagli anni 50 agli anni 80, quindi sicuramente poco performante e in larga parte è il nostro, è il bel paese, è un, un patrimonio immobiliare di carattere storico che, eh, che, che ha peculiarità di efficientamento complicatissime. Quindi quello che bisogna fare è creare un piano pluriennale di ampio respiro in cui eh, si mettono a disposizione delle risorse soprattutto per le fasce meno ambienti, perché le fasce meno ambienti non riusciranno mai a... a eh, effettuare interventi così invasivi e così costosi se non c'è un sussidio, un aiuto da parte della pubblica amministrazione, ma soprattutto quello che mi sento di dire è che se l'Europa vuole e chiede un efficientamento energetico di queste proporzioni, l'Europa deve anche preoccuparsi di individuare quali siano le strategie per, affinché gli Stati abbiano le risorse per farlo, se no rischia di rimanere lettera morta.